pesce cavallerie erro Anna il diabete no, non no, ce lo ricordo io mi ricordo i cararmati mi ricordo che già e dicevano viva palorgio viva che sentivo i ranti che parlavano che aveva fatto la no i cararmati mi ricordo mi ricordi i cararmati i erano che i cararmati che e i che i sì, sì, come piombini, si chiamavano, i piombini, piombini, piombini, che noi pigliavamo che erano vacanti, erano sì, sperati, vacanti non muoio no, caldo, erano vedite, era vuoto, sì, in modo che mettevano sì, la testa. ed erano proprio lì avanti, vedi Sarecina, di fronte, che, di fronte là dove sì. c'è un marciapiede, dove si sentono sì. da. Che dicevi le tedeschi, zio? Eh, io guardavo questi carri armati che avevano, stato come una, chiam, una cimbolato, le cose così. una domenica, che passi, che, alle ruote, che, che si Erano, erano tutti quanti ah, a sentire la messa, tu non so se te lo ricordi. Cosa? Eh, eh, quando è appena caduta la, cioè fi, finita la guerra, eh. i tedeschi si ritiravano, no? E passavano le passate. Eh. E allora eh. mi ricordo che eh. era una domenica e c'era la messa a... a la mattina see. non so se erano sì, uh, allora, allora, tutta la volta tutti i mamme venivano da, da casa Ma io ho venuto, Io ho detto che passano e gli ho detto tutti quanti azzopà ecco, mi ricordo che azzopà eh, è... mi ricordo che abbiamo bisogno di dire questo particolare mi ricordo, a, a, a, a, a suo padre, mio nonno, un giuccio, la nonna, un Sì, sì, questo me lo ricorda che, che, è che, la, che le sentiva la gente e dice che devono prendere le coperte e così danno... Sì, sì, sì. <ride>